Questa video lezione è dedicata a comprendere insieme quali sono le caratteristiche dei dati aperti di qualità, cioè di cosa dovrà tener conto la pubblica amministrazione nel momento in cui realizza un'operazione di valorizzazione del, del proprio patrimonio informativo attraverso l'open data. Innanzitutto vedremo qual è la differenza tra un dato pubblico e un dato pubblico in formato aperto. Poi vedremo gli elementi che caratterizzano la qualità dei, dei dati aperti, cioè singolarmente uno per uno, quindi le cose di cui, gli aspetti di cui bisogna tener conto al momento in cui in cui si pubblicano i dati e infine proveremo a fare una riflessione finale su quella che è il monitoraggio dell'attività di, di rilascio dei dati in formato aperto. Non tutti i dati pubblicati dalla pubblica amministrazione online possono essere considerati open data. Per farlo è necessario che abbiano tre caratteristiche principali, cioè che siano rese disponibili su internet, che siano rese disponibili in un formato che in gergo si dice machine readable, cioè leggibile da altre applicazioni informatiche, quindi un formato strutturato, quindi detto in maniera ancora più esplicita in un foglio di calcolo organizzato per celle e per colonne, e infine che i dati siano rilasciati con una licenza aperta, che a chiunque la possibilità di poterli riutilizzare infine non tutti i dati rilasciati in formato aperto de della pubblica amministrazione possono essere considerati open data di qualità ci sono degli elementi di cui bisogna tener conto per fare open data di qualità non si deve pensare ai dati come numeri in maniera astratta i dati nel momento in cui vengono esposti, nel momento in cui vengono rilasciati in formato open data vengono aggregati in file che in gergo vengono definiti dataset, cioè eh, fogli di calcolo che contengono tutta una serie di dati vedremo insieme adesso come eh, bisognerà tenere conto di alcune caratteristiche, di alcuni elementi per rendere questi dataset, dataset di qualità innanzitutto non ci devono essere errori, innanzitutto le risorse contenuti all'interno dei file devono essere descritti in maniera corretta. In questo caso si parla di accuratezza sintattica, cioè tutte le risorse sono ben descritte, non ci sono refusi, non ci sono errori. Successivamente mh, è necessario rilasciare i dati in maniera continuativa, in maniera sostenibile, dati costantemente aggiornati. L'informazione, al di là dell'informazione pubblica, ma l'informazione in generale è tanto più preziosa quanto più aggiornata. Successivamente si può guardare in alcuni dati rilasciati dalla pubblica amministrazione la loro georeferenziazione. La georeferenziazione è estremamente importante ai fini del riuso. Molte applicazioni riutilizzano dati georeferenziati, cioè dati che possono essere collocati in punti precisi dello spazio e quindi bisognerà tener conto, per alcuni dati, di adottare formati e e metodi di produzione che appunto tengono conto delle caratteristiche ge georeferenziali dei singoli dati. Infine i dati devono essere completi, cioè i numeri da soli significano praticamente nulla se non sono ben argomentati, il numero 12 che si vede in questa slide da solo significa poco se non si sa esattamente di che cosa stiamo parlando, Può essere 12 minuti, 12 giorni, 12 chilometri, qualunque cosa che il numero 12 come, come numero di disposizione. Quindi è necessario descrivere bene, argomentare bene in maniera completa i dataset che vengono rilasciati. Infine i dataset devono essere consistenti da un punto di vista interno, cioè non ci devono essere errori tra le risorse. Se da un lato, nell'esempio, Stefano risiede nel comune di Roma nello stesso dataset. È impossibile che Stefano risieda nella provincia di Como. C'è una contraddizione di termine interna. E in questo caso, appunto, si chiama di consistenza interna al dataset. Più o meno sulla farza riga. Di questa considerazione si può fare anche una considerazione tra dataset diversi, in questo caso si parla di consistenza esterna, ad esempio se da un lato lo Stefano del nostro esempio è sposato con Francesca, da un'altra parte quella stessa Francesca non può risultare nume, nubile. Quindi non ci devono essere contraddizioni di termini tra dataset esterni l'uno all'altro, altrimenti si cade in errore e si rischia di rendere più confusa l'operazione di apertura dei dati della pubblica amministrazione. L'esposizione dei dati, la produzione dei dati, può essere vista esattamente come qualunque altro processo di produzione, cioè può essere organizzato per fasi, per fasi che ne prevedono um, la, la, la concretizzazione e poi delle azioni correttive per aggiustare il tiro. È molto comodo guardare alle tecniche di produzione già utilizzate in altri contesti, come ad esempio il metodo PDCA, che è l'acronimo di PLAN, DO, check ed act. Di fatto si tratta di definire eh, l'operazione, il processo di esposizione dei dati della pubblica amministrazione per fasi, quindi innanzitutto pianificarla, cioè fare una cernita dei dati disponibili all'interno delle singole amministrazioni e vedere tra questi quali può essere più interessante iniziare a esporre in formato aperto. Quindi do, quindi pubblicare i dati su internet, vedere quali sono le reazioni, vedere come com la comunità che, che vuole riutilizzare quei dati reagisce. Quindi un vero e proprio check di monitoraggio, cioè capire come questi dati vengono riutilizzati. E infine se da questa attività di monitoraggio arrivano delle considerazioni interessanti su quelli che sono i dati più riutilizzati piuttosto che i dati meno utilizzati, insomma può essere un buon elemento per capire come sta andando e quindi proporre delle azioni correttive per riutilizzare aggiustare il tiro e quindi incrementare per fasi successive il ciclo di produzione dei dati. In questo caso è estremamente importante l'attività di monitoraggio anche perché um, è indubbio che per quanto l'open data sia una pratica per certi versi anche abbastanza economica comunque per la pubblica amministrazione può rappresentare un costo e ragionando in un'economia cioè ragionando con risorse limitate è necessario e come dire sempre una buona norma tenere sotto controllo quelle che le attività come sta andando l'attività anche all'esterno quindi il monitoraggio dell'uso dei dati le analytics tutto quello che ci permette di capire come ehm, l'effetto che quei dati stanno avendo all'esterno della pubblica amministrazione è assolutamente indispensabile valutarlo in un'operazione di open data, quindi monitorare i dati per porre delle azioni correttive che ne eh, rendono ancora più focalizzato, ancora più interessante il riutilizzo e l'esposizione da parte della pubblica amministrazione.